Grazie Presidente. Io ringrazio eh, il Sindaco di Fiumicino per essere venuto, eh, ricambiando eh, la, la nostra eh, partecipazione al, al loro Consiglio aperto. Eh, parlare di Alitalia è una cosa complessa. Bisognerebbe partire inquadrando il problema eh, di cui si sta parlando. La crisi dell'Italia non parte nel 2008, ma viene inserita in un contesto di crisi che parte negli inizi degli anni 90. Ed investe tutto il comparto aereo anni '90 che hanno visto il fallimento di grandi compagnie aeree, per citarne alcune la Pan American, la, T la TVA, la, Sa la Sabena, la Swiss Air i grossi rischi che hanno avuto compagnie del calibro di British Airways, eh, della Varig e delle altre, solo per citare le più famose e, e quindi la conseguente nascita delle cosiddette compagnie low cost che hanno portato a una sorta di deregolamentazione del settore, anzi che gli altri Stati hanno regolamentato difendendo i loro hub principali e l'Italia puntualmente è arrivata seconda. Il caso di Ryanair che scende a Fiumicino ne è un caso lampante. Eh, parlando eh, dello scalo di Fiumicino e del suo indotto, dimenticare lo spacchettamento di un'azienda sana come Aeroporti di Roma e la grave crisi occupazionale che ne è derivata per tutti i casi dei vari handlers che hanno operato ed operano nel sedimero aeroportuale, come per esempio EAS. Non è possibile dimenticare queste cose. Oppure vogliamo parlare del fallimento della controllata MS. Io non mi voglio dilungare sulle cifre e sugli sprechi che ha già citato il sindaco di Fiumicino, e sulla manutenzione dei motori, sui costi del carburante, sui costi per gli handlers. Potremmo continuare all'infinito senza trovare condizioni favorevoli per l'Italia. Vogliamo parlare degli, degli accordi con Etihad. Eh, a Etihad sono stati venduti degli slot per due lire, che poi sono stati riaffittati dall'Italia a caro prezzo. E oppure della cessione dell'azienda della società eh, di Alitalia che curava la mille miglia, adesso i provenienti di mille miglia vengono unicamente incassati eh, da, da Etihad oppure eh, la, la bigliettazione che non è favorevole per Alitalia queste potrebbero essere tutte cose diciamo, da ricontrattare nel 2008 per fronteggiare l'ennesima emergenza su scelte sbagliate di un management sbagliato negli anni basterebbe ripercorrere un po' che ha condotto non solo l'italia ma altre grandi aziende di stato lo sfacelo pur eh, fu, la soluzione fu di dichiarare lo stato di crisi non solo pensiamo ai gravi e grandi compensi milionari che è costato al cittadino questo management con le sue scelte scriteriate è arrivata poi la volta di cai e dei salvatori della patria a dare il colpo di grazia la svindia dell'italia etiad con la speranza che arrivassero gli ennesimi salvatori della patria, ma basterebbe chiedere a qualunque dei lavoratori qui presenti se per un attimo gli è venuto il dubbio che Etihad potesse avere al cuore il bene ed il futuro di Alitalia, oppure se pensasse ad altri, ad altri interessi. Nel 2008 si è evitato di fare la partnership con Air France, un Air France che ha superato brillantemente la crisi degli anni 90 e questo è stato fatto per mantenere l'Italia italiana e invece, forse questa scelta avrebbe potuto rilanciare veramente l'Italia basterebbe leggere i dati ogni tanto, i dati parlavano molto chiaro, il progetto imprenditoriale anche parlava chiaro. No. Si è preferito dare all'Italia in passa ai quattro cavalieri dell'Apocalisse e più che un è stato quasi un Armageddon è stata una vera e propria tragedia. La continua cessione dei rami d'azienda, che è stata effettuata negli anni, non ha portato vantaggi né alle aziende subentranti, né alle aziende frittori dei loro servizi, né ai lavoratori. Un fallimento esattamente su tutto il fronte. Io vorrei leggervi l'impegno dell'ordine dell del giorno. Noi chiediamo delle cose molto precise, degli impegni molto stringenti. E noi impegniamo la sindaca perché e la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano poste in essere tutte le azioni possibili per salvaguardare i posti di lavoro, sia relativamente ad Alitalia che all'indotto dell'aeroporto di Fiumicino perché si preveda nel nuovo piano industriale una valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale sia viaggiante che di terra noi abbiamo delle enormi professionalità che col continuo spacchettamento di questa azienda sono state disperse e con le scelte che si vogliono fare considerando i suberi le persone che per anni hanno lavorato in Alitalia onestamente questa è una cosa che non, non si può permettere una grande compagnia che vuole rimanere di alto livello così come l'Italia è ed è sempre stata che eh, contemporaneamente alle procedure di valutazione effettuate dai fondi di investimento che hanno aderito alla manifestazione di interesse, cioè io mi interesso, forse probabilmente la comprerò, la valuto io, eh, allora no. Va bene che facciano questa valutazione, ma che venga previsto anche un audit esterno. cioè una valutazione indipendente rilasciata da un organismo internazionale relativamente all'asset della compagnia per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato. Noi chiediamo che vengano rivisti tutti gli accordi con Etia Airways, che non sono convenienti per Alitalia. Vogliamo che si individuino efficaci e reali strumenti di partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'azienda anche attraverso delle forme di rappresentanza all'interno del CdA, ma non solo, perché i lavoratori che sono dei professionisti veramente di alto livello, sia quelli di, IA, di volo che quelli di terra, loro sanno esattamente dove sono gli sprechi, sanno esattamente dove sono i margini per migliorare le prestazioni dell'azienda. Dell e per eh, ottimizzare e avere dei risultati eccellenti, perché sono anni che si spendono per questo. Noi chiediamo che si intervenga legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree low cost, perché questa, questa deregolamentazione che di fatto eh, permette alle compagnie low cost di fare degli accordi eh, per loro oltremodo vantaggiosi, non rende poi competitiva la nostra compagnia di bandiera, perché si preveda, e forse è la parte più importante, una seria razionalizzazione dei compensi dei dirigenti, dei funzionari e dei commissari, anche in considerazione della grave crisi che l'Italia sta attraversando, che non risulti offensiva della situazione attuale reddituale e occupazionale del personale di terra e di volo, e che tali compensi, soprattutto, vengano vincolati agli obiettivi virtuosi eventualmente raggiunti. Noi siamo Stanchi, stanchi di vedere le, i nostri tesori italiani governati da persone che poi non pagano il prezzo delle scelte sbagliate che fanno. Sarebbe giusto, sarebbe giusto che non solo prendessero un compenso diciamo, più normale e meno offensivo rispetto ai lavoratori, ma che vengano valutati per, per effettivamente quello che hanno prodotto per gli effetti delle scelte di quello che hanno prodotto. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni potrebbero essere tante. Una la proposta il Comune di Fiumicino e, e sembra anche percorribile, ma non esiste una risposta certa a una ricetta vincente. Però esiste il buonsenso basterebbe non ripetere gli errori già fatti nel passato forse una razionalizzazione seria ed accorta delle spese delle spese, non dei costi rappresentati dalla forza lavoro almeno non certo dalla forza lavoro del personale che porta avanti la baracca e la porta avanti degnamente tutti i giorni nonostante tutte le incertezze che hanno e soprattutto non considerare la soluzione gli esuberi e non continuare a eh, creare precariato, perché è questo che si sta continuando a creare, del precariato sul precariato, perché le persone che, verranno, che loro vorrebbero licenziare sono delle persone che hanno dei contratti blindati e dicono che costano troppo e poi però sicuramente servirà altro personale e loro creeranno del precariato e questa cosa non è umanamente accettabile. Gli stuberi non sono mai la soluzione. I lavoratori che sono resi sempre più precari da questo sistema hanno bisogno di risposte e noi non abbiamo paura di andare a chiedere le risposte stando al loro fianco.